Allora, la, la query che voi senza cuore avete voluto abbandonare e fare intervallo anziché aspettare in realtà ci ha fregati perché ha finito molto più rapidamente di quanto immaginassimo. Eh, un minuto e 12 secondi no? di elaborazione su questa macchina, ovviamente, e quindi in qualche modo da 3 secondi per avere la risposta di una coppia di country a eh, un minuto e dodici sono 60 più di 72, 80 secondi no? per avere la risposta su tutte le coppie sicuramente no, c'è da guadagnarci non poco eh, non è così tanto un minuto di attesa anche perché comunque quei calcoli lì sono da fare no? quindi direi che è accettabile siamo passati da una prospettiva di fare 80 per 80, cioè 6.400 query da 3 secondi e mezzo l'una, no? e quindi abbiamo fatto una stima, un 6 ore di previsione, a un minuto e mezzo mh, direi che può andare bene. Bisogna solo un attimo ripulire questa query in modo da dare ai nomi delle colonne no? un nome sensato in modo che poi dal DAO riusciamo a stare il dato, perché avere due colonne che siamo id poi no, rende difficile stare dato, quindi basta semplicemente rinominarlo. Ad esempio, ascountry1 country 2 e quell'altro lo chiamiamo S, eh, count No, count è una parola riservata nel SQL. Count cnT come prima. Quindi, l'unico parametro che ci rimane inserire nella query è il numero del mese che compare due volte quindi avremo due punti interrogativi, dovevo fare due volte il set. Ok allora io mh, per sicurezza rilancio questa query mentre nel frattempo mi vado a predisporre il DAO per poter eseguire. Eh, predisporre il DAO significa anche predisporre un oggetto che sia in grado di veicolare il risultato, quindi un oggetto che contenga al proprio interno eh, tre, tre numeri interi, country di 1 un country di 2 e un artist count. Okay. Che poi userò per creare gli archi ovviamente, però questo oggetto lo devo creare a parte. Quindi torniamo nel mio modello, così come c'era Artist Frequency, posso fare una classe Chiamiamola country per frequency, perché misura comunque una frequenza in cui ci sono una coppia di country, non mi vengono nomi più brevi per cercare di riassumere ciò che voglio fare, e quindi mi serve un intero che sia il country dei. come SQLError, è buono? Riproviamoci. country id1 private in country id2 e poi la, frequ la frequenza e questo sarà il tipo di ritorno del nostro metodo del DAO. Generiamo il costruttore, generiamo i getter e setter e siamo a posto sta lavorando, sì. Allora a questo punto nel nostro music DAO possiamo aggiungere un metodo public. Sono accorto di una cosa, in realtà la query che abbiamo fatto è fin sovrabbondante, perché mi dà tutte le nazioni, tutte le coppie possibili di nazioni in quel mese. In realtà noi nel costruire il grafo dovremmo considerare solo le nazioni che appartengono a questa lista delle top countries. Quindi in realtà non ci serve tutto quel risultato. Però ovviamente abbiamo un sovrainsieme e andiamo a estrarre solamente ciò che ci serve, non dobbiamo creare un grafo con tutti quegli archi. Allora, abbiamo detto un altro metodo nel DAO hm, che mi istituisca una lista di country per frequency questa qui, get come l'avevo chiamato l'altro, questo l'avevo chiamato the countries for artists that, that, for country pairs e riceve come parametro solamente un mese e internamente esegue questa query, vedete che ce l'ha fatta. semi mostruosa uguale Poi mettiamola a posto, ho di spazio al posto di barra N. Ok che ti fa arrabbiare ah ti ho anche tolto un chiuso a virgoletta di troppo a questo punto devo semplicemente estrarre i dati devo definire la mia lista risultante da qui in avanti si va col pilota automatico no? poi connection con la minuscola The connection prepare statement uguale con punto prepare statement di quelle SQL quelle SQL a cui ovviamente al posto del mese 5 imposterò il mese che voglio Qui ci mette il solito try catch, ci porto dentro la connessione così posso fare close all'interno dello stesso blocco e poi imposto i parametri dello statement che sono due numeri interi. Il primo è m.getValue e il secondo anche. Poi eseguo la query, uguale st.executeQuery, e popolo la lista, list.add, di new country per frequency, in cui country di 1, country di 2 e frequency li estraggo dalla query. Quindi vado, perché non mi fai mai andare a capo. CountryD1 è resultset.getint di, si chiama Country1, CountryD2 è resultset.getint del country 2 E poi... La frequenza non è altro che rs.getInt del della colonna che si chiama count, no? cnt. Dunque c'è una parentesi dell'add, una del new e una delle getInt, ok. Tre parentesi chiuse tonde, punto e virgola, questo qui non c'entra niente. E quindi abbiamo la lista pronta per poter essere restituita, se invece c'è qualcosa storto ritorniamo un null in modo che il chiamante possa agire in qualche modo. Sappiamo che questa qui sarà lunga, non terribilmente ma sufficientemente, se fosse un'applicazione reale, sappiamo già cosa fare, nel caso in cui la quiz sia lunga, bisognerebbe mettere un task parallelo che vada avanti in background. Mm? Eh, nel contesto dell'esame non vi complichiamo la vita, non ci interessa, non vi richiediamo di fare questo. No? Quindi se anche schiacci il bottone, l'interfaccia rimane ferma per un minuto, va bene, non è accettabile. Tanto il focus è sulla parte algoritmica di elaborazione dei dati, non tanto su quella interattiva. No? l'avevamo visto all'inizio come si faceva, ma... Um, ok, country per frequency dovrebbe fare questo lavoro adesso non rimane che tornare nel modello e usare questo metodo per creare il grafo creare il grafo e cosa me ne faccio del grafo? poi alla fine determinare la massima distanza tra uno degli accenti del grafo beh, questa è l'ultimissima cosa che faccio quindi posso aggiungere nel modello un metodo public void crea grafo, ad esempio. Crea grafo che viene dopo ovviamente aver creato le top countries. Che grafo ho? Qual è il tipo del grafo? In questo caso è un grafo non orientato, pesato. Non orientato perché il numero di autori comuni tra Francia e Inghilterra è lo stesso del numero di autori comuni tra Inghilterra e Francia, cioè il criterio con cui assegniamo il peso è, è simmetrico, quindi l'arco che va e l'arco che viene hanno lo stesso peso, quindi posso modellarli con un arco solo. Okay? quindi un grafo semplice i cui nodi siano i cui vertici sono country, sono nazioni quindi possiamo definirlo a livello di modello private allora abbiamo Simple weighted graph potrebbe essere. Potrebbe essere. Ehm, vertici sono country. Gli archi sono archi pesati. tipo di grafo che ci serve semplice e pesato non orientato ma pesato e quindi gli archi devono essere non default edge ma default weighted edge eh? altrimenti non riusciamo a segnare il peso allora nella crea grafo quindi avremo innanzitutto l'installazione del grafo uguale new simple weighted graph ricordiamoci, vabbè, i generici non, ho, non, ho, non sono obbligato a riscriverli perché lui li può prendere dalla definizione, dedurre la definizione della variabile graph e quindi va benissimo, il, lo chiama l'operatore diamante questo, il diamond ma invece mi serve indicare ovviamente la classe dell'arco in modo che le factory interne si aprino a creare gli archi quindi la nostra classe era default weighted edge.class A questo punto di questo grafo cosa faccio? Metto i vertici e metto gli archi. For. No, si for niente. Graphs. Uh, add. No, devo prendere met, prend, conviene, mettere, prend, conviene prendere il metodo di graphs add all vertices, al grafo graph e i vertici che devo aggiungere sono le top countries che presumo siano già state calcolate. No, è chiaro che questo metodo che graph grafo lo potrò chiamare solamente dopo get top countries ma Tanto sono tutti i passaggi che farà il controller, chiamare i metodi nell'ordine giusto, non è l'utente che decide di... No, questi due sono... Lo spezzato, lo spezzato la creazione delle azioni e la creazione del grafo per motivi miei, algoritmi, ma per l'utente sono un'azione unica. Allora, aggiungo tutti i vertici e dopodiché devo aggiungere tutti gli archi. Allora, io ho posso avere l'elenco gigante di tutti gli archi con i pesi, ma non li devo necessariamente aggiungere tutti. Allora, conviene che io faccia, perché ci sono due modi diversi, io posso fare il doppio loop sui vertici, dico, vediamo, date tutte le coppie di vertici, vado a vedere nel listone grande qual è il peso corrispondente, Oppure l'altro modo potrebbe essere scandire il listone grande, quello che arriva dalla query, e per ogni riga chiedermi questi due, questi due country appartengono all'insieme e allora se sì devo creare l'arco, se no non lo devo creare. Però abbastanza... Forse mi piace più il primo, ma <coughs> di sicuro devo ottenermi dal DAO il listone. dico caro DAO, dammi la lista di tutti i country, che si chiamava? country per frequency che è for country per del mese del mese che mi sono perso perché mi sono dimenticato di metterlo come parametro come regola generale c'è un modo diverso di lavorare se siamo nel DAO, se siamo nel MODAD nel DAO cercate di fare in modo che ogni metodo sia indipendente da tutti gli altri quindi ogni metodo riceve gli stessi, riceve da capo tutte le informazioni che gli servono il DAO lo immaginate come un insieme di tanti metodi, ciascuno dei quali non parla con gli altri, non sa se gli altri esistono o no, a limite, a, salvo eventuali metodi di, di utilità che potete definire privatamente dentro la classe. Mm? Così è più generico, è più utilizzabile. Mentre nel modello abbiamo il diritto di mantenere, anzi, lo scopo del modello è proprio quello di mantenere lo stato. Quindi io so quali sono le variabili che conosco, me le sono memorizzate, me le posso usare e quindi ho delle variabili this all'interno del modello, mentre all'interno del DAO praticamente non ne abbiamo messe. Ogni volta che ho a capo ci saranno dei parametri per dire che cosa facciamo. Quindi questo è il motivo per cui nel modello salviamo anche delle variabili che alcuni metodi calcolano e altri usano. Allora, dicevamo getrt 4 abbiamo questa lista, sappiamo che questa query vorrà i suoi rispettosi secondi per essere eseguita ma una volta che ci siamo possiamo com cominciare ad aggiungere gli archi quindi abbiamo forCountryC1 tutti i vertici Graph.get Uh, vertex set for country c2 due punti graph punto vertex set e qui stiamo considerando tutti i potenziali archi allora adesso mi vado a calcolare il peso fatemi scrivere una funzione per non incasinare troppo il codice, con cui C1 è collegato a C2 secondo le frequenze che ci vengono date da quella lista lunghissima. Quindi io cercherò nell'elenco di tutte le frequenze, sto pensando e immaginando una direzione lineare, non è la cosa più furba, ma è magari la più veloce da scrivere per un momento. Se c'è una riga in cui compare C1 e C2, allora vado a restituire la frequenza corrispondente. Se non c'è nessuna riga in cui compare C1 e C2, allora restituirò 0. Se il peso è 0, non metto l'arco. Se il peso è diverso da 0, metto l'arco con quel peso. Non lo faccio qua perché non voglio avere un altro ciclo annidato qua dentro rendendo il codice illegibile. Faccio una procedurina calcola peso che scrivo due righe sotto. eh. Dove nascondo la scansione lineare, poi magari così ho concentrato in una funzione un metodo che so che dovrei ottimizzare in futuro, se avessi ancora tempo. Ok, se questo funziona, allora controllo: se il peso è diverso da zero, allora aggiungo l'arco: graphs.add Graphs edge. E uso il metodo di graphs perché ha i tre parametri ehm, vertice di partenza, vertice di arrivo e peso, altrimenti se usassi i metodi nativi di graph dovrei fare due istruzioni. Il grafo si chiama graph, il vertice di partenza si chiama C1, il vertice di arrivo si chiama C2 e il peso è questo peso. In più devo ancora fare una cosa. evitare di, visto che il grafo non è orientato se io ho C1, C2 non ha senso prendere anche C2, C1 così come e me lo sarei dovuto chiedere prima ma ne sono accorto solo adesso ha senso C1, C1 calcolare l'arco di, di un account con se stessa probabilmente no, no? Quando, quando parla di entrambe tali nazioni sono nazioni diverse quindi questo lavoro lo devo fare garantendo però di non prendere mai una nazione con se stessa o di non prendere mai due volte una coppia di nazioni prima in un ordine e poi nell'altro, perché altrimenti l'altvegg si arrabbia perché dice che l'arco c'è già e il grafo è semplice quindi non se ne può aggiungere un secondo ma questo è facile perché basta controllare abbiamo un id e accetto solamente le coppie di, di nazioni il cui id della prima sia minore del id della seconda. Quindi una volta che ho fatto un'azione 3 con la 5, 3 è minore di 5, 5, lo prendo, se provo a fare 5 e 3, 5 non è minore di 3, quindi non tanto so già che ho messo 3,5. E 3,3 non lo considero perché c'è un minore stretto, non un minore uguale. Qui in qualche modo nella mia matrice di tutte le possibili coppie di country considero solamente la parte che è al di sotto della diagonale principale, diagonale esclusa, se ve la vedete come matrice. L'ultimo passaggio è calcola peso. che è un metodo privato dentro il modello, che deve molto stupidamente andare a trovare, allora, diciamo che il risultato è 0, a meno che non trovi una coppia count C1 C2 all'interno di quella lista. mi sto per vergognare delle righe che scrivo ma eh, for country per frequency perché dal punto di vista dell'efficienza non valgono niente cpf due punti la lista come si chiamava? frac se c1.equals di cpf punto ah no non c'ho la country, c'ho l'id, va bene, allora c1.getid id uguale cpf punto di 1 e c2.getid uguale cpf.getCountryD2 se trovo questa coppia ritorna cpf.getFrequency altrimenti se non trovo niente alla fine ritorna a zero quindi quel risultato non mi serve Cancello lineare invece Con una mappa si può ottimizzare. Però c'è sempre tempo per ottimizzare. Prima facciamolo funzionare, se funziona, se abbiamo ancora tempo cerchiamo di renderlo più efficiente. Ma ah, punto 1 funzionalità, punto 2 efficienza. L'importante è non fare scelte a priori che ci impediscano poi di renderlo più efficiente dopo. Tanto è nascosto dentro questo metodo qua. Ok, se tutto va bene dovrebbe funzionare. allora anche qua il crea grafo facciamo in modo che lui mi dica qualcosa e poi andiamo nel controller e chiamiamo anche la crea grafo così vediamo cosa succede per cento di vertici per cento di archi Il numero di vertici è graph.vertexset.size e il numero di archi sarà graph.edgeset.size e evito di stamparlo. Passo successivo Controlla dove ce l'ho qua Avevo fatto model.getTOPCountry e a questo punto posso chiedere al modello di creare il grafo, sempre con la stessa M, che nel frattempo nessuno ha cambiato, nessuno ha potuto cambiare. Controller. Quindi riguardandolo noi abbiamo il controller che fa get of counties e, tre, e trova l'elenco delle nazioni <coughs> concatenando le varie sottoliste. Con, quell con quelle nazioni crea i vertici del grafo e andando a considerare tutte le coppie di vertici del grafo vede se nell'elenco gigante di tutte le statistiche c'è quella coppia di nazioni, se sì con quale peso e lo associa all'arco. vediamo un po', prendiamo il solito aprile, elenco artisti ok, distanza massima nazioni, sappiamo che qua nella finestra non comparirà nulla ma nella console dovrebbero comparire i vari passaggi qui non ci spaventiamo che tutto è, sembra bloccato perché sta lavorando il database quindi mi aspetto tra un minuto e qualcosa, che è lungo, è eh? un minuto quando state a guardare uno schermo mobile, che compaia una scritta del tipo creato il grafo con 81 vertici e chissà quanti archi. Oppure da un'accezione a un certo punto. Allora ricominciamo. lavorare sul serio gli conviene sempre estrarre un sottoinsieme certo piccolo di dati no, possiamo fare sviluppare parecchie cose su questo database abbiamo il database completo poi magari se ne facciamo una versione ridotta in cui cancelliamo che ne so 9 righe su 10 Eh, faremo. perché poi quando legge un errore sai che devi aspettare mezz'ora eh, di nuovo un minuto allora, questo qui sembra facile perché è un null pointer exception. Before state, result set, non ho messo niente, allora ho fatto finta di leggere così. Era nella qua. E certo. Ce l'hai visto e non me l'hai detto prima? Ah. Non so medicativo ma ok. Da capo. C'era un mese dove c'erano meno ascolti, vero? Era più piccolo. Forse quello era settembre o agosto. Settembre, perché iniziava a metà mese. Quindi magari un po' più veloce. Poi... Se il grafo è corretto, l'ultima cosa che dobbiamo fare, hf3, 63 vertici, 1061 archi, 1061 quadra? Se io 63 per 62 diviso 2, 1900 sì, è un grafo che non è completo, non ci sono tutte le coppie possibili ha un numero di archi effettivo minore di n per n-1 mezzi che è il numero di archi potenziali in un grafo semplice, senza self-loop e non orientato ok allora, l'ultimo passaggio che rimane da fare che ci chiedeva il testo era di non stampare tutta questa schifezza ma solamente stampare un valore all'interno dell'interfaccia grafica e questo valore era la massima distanza tra due nodi adiacenti del grafo cioè il massimo peso tra gli archi del grafo vabbè, questo è facile il nostro caro model a questo punto ha il grafo in pancia e quindi può avere un suo metodo pubblico public int max come lo chiama il testo mettiamogli un nome che somiglia al testo distanza country E cosa faccio? Calcolo il massimo tra il peso dei miei vertici. Quindi, for, allora, int max uguale 0, sono tutti numeri positivi, quindi posso iniziare 0 a 0. For, default, weighted edge. Devo andare a interrogare tutti gli archi, ok? Quindi, per ogni arco del grafo, vertex set edge set vado a controllare se e.getweight e eh, è un default weighted edge get edge weight ecco qua se il peso dell'arco e in questo grafo è maggiore del massimo max uguale il peso dell'arco return max tutto sto giro del mondo per avere questo numerino max cosa vuoi? ah perché è un double questo allora se è vero a me basta tornare nel controller e chiedere a questo punto al modello, dopo che gli ho fatto fare tutto questo lavoro, sai che cosa, non me ne frega niente del lavoro che hai fatto, dammi solamente il max, punto max distanza, perché questo è ciò che devo riferire. massima distanza per 100t barra n max quindi possiamo rieseguire la nostra applicazione aspetta che ne ho già un'altra la chiudo rieseguire la nostra applicazione Scegliere il mese di settembre, non guardare la console, perché sappiamo che sta per la tante cose che non ci interessano, e aspettarci, dopo un minuto scarso, settembre sappiamo che è più breve, che compare il numerino magico massima distanza 115. era un po' contorto, era eh, come esercizio da vari, vari passaggi, nessuno da solo difficile, però comunque c'erano vari pezzettini che conveniva tenere abbastanza separati io in questo caso ho fatto la scelta nei vari passaggi di usare il più possibile il database non è l'unica scelta si potrebbe, soprattutto per quanto riguarda la query lunga, dire beh, non la faccio usando il database mi, mi leggo i dati e provo a analizzarli direttamente nel codice Java. A priori non saprei dirti se è più veloce un modo oppure l'altro. Eh? Si potrebbe provare, magari posso provare a implementarlo e lo condividiamo e, e lo confrontiamo. Allora di questo, prima di dimenticarmelo, questo sembra funzionare, andiamo a cancellare o meglio commentare nel modello tutti i system.out che abbiamo smesso perché non ci servono adesso che siamo tra virgolette sicuri che funzioni E facciamo un bel commit del progetto così ve lo trovate già su, su GitHub, aggiungiamo questi qua, in un branch che si chiamava, si chiama ancora, adesso ve lo dico, allora, esercizio completato in aula. c'è il branch che si chiama soluzioni in aula quindi su github questo progetto trovate il master che è il progetto nudo di partenza se volete rifarvelo partite da lì e poi c'è un branch che si chiama soluzioni in aula che se fate il check out di quel branch vedete ciò che abbiamo fatto insieme oggi come esercizio io provo a farlo di provare a risolverlo senza usare la query l'ultima quella da un minuto, quella lenta ma eh, usarlo con le collection Java in un branch separato così possiamo poi confrontare, avere le due versioni e mantenerle vive entrambe. Ok. Um, due cose, tre, vi dico ancora prima di lasciarvi nella mezz'ora che rimane, pratiche, operative, perché tanto ormai siamo fusi, quindi è inutile insistere. Uh, troppo su cose complicate. Eh, prima cosa è domani, eh? domani l'ho già detto, domani ci vediamo in laboratorio, cerchiamo di... io ho preparato un tema d'esame come se fosse l'esame vero, come vi avevo detto, quindi proviamo a svolgerlo come se fosse l'esame vero. Eh? L'unica differenza rispetto all'esame vero è che probabilmente non riuscirò a portarvi il testo fotocopiato su carta, ve lo guardate online, mentre all'esame invece io do il foglio di carta, così lo potrete pasticciare, è anche più facile. No? Questa è l'unica differenza. Per il resto avete il progetto, dentro il progetto c'è il database, ci lavorate, provate a farlo voi, chiaramente sia io che borsista ci siamo, possiamo aiutarvi, ma cercate di mettervi nell'ottica di esame simulato e non di esercitazione normale. Okay? Eh, questo vuol dire che seguiamo anche, dico una parola gro grossa, il regolamento o la procedura, per lo svolgimento dell'esame, no? che segue questo flowchart. Trovate sul sito c'è un documento che si chiama regolamento esame, che spiega in due o tre pagine questi passaggi che ripercorriamo solo insieme a voce. No? Ehm. Allora, l'esame avviene in questo modo. E fissiamo l'ora di inizio della prova, ok? Eh, domani l'ora di inizio della prova sarà alle ore 9. 20 minuti prima dell'esame vero faccio appello. Quindi voi vi presentate un minuto so prima rispetto a. poi iscriviamo poi esattamente gli orari di vari no? Quindi presentarsi appello alle ore, inizio prova alle ore. in modo che tra l'appello e l'inizio dell'esame vero e proprio, abbiate una ventina di minuti tranquilli in cui potete installarvi quello che vi serve, copiarvi i file, eccetera, eccetera. In quei 20 minuti potete fare ciò che volete. Parlare, ballare, copiarvi i file, copiarvi le cose. Tanto l'esame non è ancora cominciato, il testo non vi ho ancora dato. Okay? Verificate che, le prove che vi servono per verificare che il computer su cui vi abbiamo fatti sedere abbia tutto ciò che vi serve. Volete portarvi dei file da casa, delle librerie, dei sorgenti, qualunque cosa. Ve lo copiate su quel computer. No? Poi all'inizio della prova vi chiediamo invece di far scomparire qualunque oggetto elettronico abbiate. Portateli, chiavette, telefoni, eccetera, via. No? Solo voi che no? computer. Perché la chiavetta poi a ah, mi è caduta, la raccolgo, invece poi non è la mia, era quella dell'amico, allora queste cose qua cerchiamo di evitarle. Ok? Quindi se, avete, se volete portarvi delle cose da casa, fatelo pure, semplicemente lo, lo copiate prima all'inizio della prova, dopodiché mettete tutto in borsa e siete voi computer, il foglio e la matita. Quindi all'inizio della prova di solito si chiede se siete tutti a posto, qualcuno ha dei problemi eccetera, ma normalmente i 20 minuti sono sufficienti per tutti. <coughs> E Al limite se qualcuno che ha un computer quel giorno ha un problema lo spostiamo su un altro, cerchiamo di partire quando siamo tutti pronti, non ho quasi mai avuto ritardi significativi, quindi vuol dire che 20 minuti va bene, e poi inizia l'esame. L'esame inizia distribuendo il testo, quindi all'esame vero distribuiamo il foglio di carta, come dicevo per domani penso di non riuscire a farcela, proprio ehm, per questione di fotocopie e portarle da qua là. Ehm, e vi, vi diciamo vi diamo un indirizzo da cui scaricare il progetto okay? lo proiettiamo lì, in laboratorio quindi sulla carta, sul foglio di carta come vedete in esame di solito non c'è scritto nessun indirizzo ma è perché viene detto dire, in, in aula all'app voi cliccate lì, vi scaricate il progetto, leggete il testo, importate in Eclipse Dentro il progetto Eclipse c'è una cartella database in cui c'è la SQL, questa SQL ve la importate in MySQL, in MariaDB, in Samp, dove volete, e poi potete cominciare a lavorare. A quel punto per due ore vi lasciamo tranquilli. Lavorate per due ore nette dal momento in cui distribuiamo i test e voi siete pronti al momento in cui scadono le due ore. Eh, qui c'è scritto che in quelle due ore noi facciamo un controllo feroce eh, soprattutto ecco, eh, sul fatto che voi non cerchiate di comunicare okay? né tra di voi né all'esterno per questo il progetto lo mettiamo su guitar lo mettiamo su un server raggiungibile solamente dall'interno del laboratorio ogni tanto qualcuno ci prova poi in realtà non è detto che arrivi alla fine eh, correttamente quindi non, non fatevi se avete bisogno allora la scelta che abbiamo fatto noi è di lasciarvi all'esame gli stessi strumenti che avete durante l'anno gli stessi strumenti che avete sul lavoro cioè se devo fare una ricerca su google lo posso fare vi lasciamo internet aperto ok? quindi potete, potete e dovrete di sicuro andare a cercare documentazione della tal libreria come si fa una certa cosa va bene perché questo è il modo normale di lavorare eh? non aprite però finestre di chat di mail o di altre cose Okay? perché ovviamente poi si vede che cosa avete aperto. Alla fine del tempo, scadute le due ore, vi chiediamo di lasciare tutto così com'è, quindi computer acceso e clips aperto, alzarvi e uscire. Prendo una boccata d'aria e poi vi chiamiamo dentro uno a uno. Quindi uscite tutti, poi uno a uno, in realtà all'esame saremo in probabilmente in 3 a correggere, quindi chiamiamo 3 a 3, diciamo fare abbastanza velocemente, e c'è una prima fase di verifica. No? Una verifica di tipo on-off, gira, non gira. La verifica gira, non gira limitata al primo punto dell'esame. L'esame è sempre la domanda 1 e la domanda 2. Noi seduta stante in quel giorno verifichiamo la domanda 1. Come? ci sediamo insieme a fianco del computer clicchiamo su avvia e noi proviamo a, a eseguire il programma con un po' di input da utente in questa fase dell'esame non guardiamo il vostro sorgente non avremo neanche il tempo di metterci lì a capire cosa avete fatto è un controllo proprio on off gira o non gira dove gira significa che svolge correttamente tutto ciò che è richiesto dal punto 1, senza dare eccezione. Quindi vuol dire che dare un risultato giusto e non si pianta mai. Se questo, questa è la eh, condizione necessaria per consegnare l'esame, se in quel momento da un errore oppure da un dato sbagliato, l'esame non, non è superato. Prendete e ritornate a casa. Ok? Anche per una inezia, per una stupidità. In realtà mh, noi cerchiamo di dimensionare il compito in modo che il punto 1 sia un terzo e il punto 2 sia due terzi del lavoro. Quindi vuol dire che se nelle due ore uno non è riuscito a fare bene il primo punto che corrisponderebbe a un terzo della, della prova d'esame complessiva, mm, non, non c'è speranza essenzialmente, no? Quindi anche piccoli errori, eh, ma sì, ma solo quello, solo quello. c'è una cosa da fare, ne è sbagliata mezza. E quindi su quello, su quello saremo pignoli no? da un certo punto di vista. Dopodiché, per chi supera questa soglia, quindi il programma parte, e non dà errori facendo noi due o tre prove, di cui sappiamo già quale dovrebbe essere il risultato, quindi se non funziona, via. Se funziona, allora consegnate. Consegnate avendo già in tasca il 18, minimo. Cioè, se supera il primo punto, per noi l'esame è già superato. Poi dobbiamo decidere il voto. Okay? Per decidere il voto abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di guardare la vostra gente, come avete fatto, le strutture dati, soprattutto come avete sviluppato gli algoritmi nel punto 2, che è quello magari un pochino più complesso, un po' più articolato che poi magari non gira, ecco io non faccio il controllo se il programma funziona tutto per darvi o 0 o 30, Ma no? facciamo un controllo se le funzioni minime, le più semplici del programma funzionano e quindi siete capaci a gestirvi, se fate il database e costruire un grafo essenzialmente, di solito il punto 1 è una cosa di questo genere, costruire strutture dati e stampare qualcosa che dimostri che l'avete costruita correttamente. Quindi relativamente cose di base, non ci sono componenti ricorsione, nel punto 1 non ci sono, nel punto 2 sì. Quindi nel punto 2 noi non pretendiamo, sì, per 30 sì, ma non si pretende che funzioni tutto assolutamente, correttamente, perfettamente. E quindi lo correggiamo come se fosse un lavoratore scritto. Vado a vedere, cerchiamo di capire cosa avete fatto e di valutare dare un punteggio essenzialmente a quello che avete fatto. Questo ovviamente non avviene seduta stante, se no stiamo lì. Tre notti di fila, li raccogliamo, quindi facciamo uno zip del vostro progetto, ce lo copiamo e con calma lo correggiamo e poi pubblichiamo i risultati. Ma quel giorno lì voi comunque sapete già che l'esame avete passato, non sapete ancora il voto. Magari sapete se, che se avete fatto solamente il primo punto e pochissimo il secondo, il voto sarà tra i 18 e i 20. Magari se avete fatto quasi tutto, ma magari a volte non funziona, si pianta, eh, va bene, vuol dire che magari siete tra i 26 e i 30. Ah, quindi un'idea ce l'avete già voi stessi no, del voto che avete preso quindi noi a un certo punto pubblicheremo, pubblicheremo i risultati e se va bene basta, non do, non, basta che ci diciate va bene, registra il voto se invece dal, dal voto pubblicato non vi ci ritrovate possiamo vedersi una volta e guardare insieme il codice e capire insieme gli errori eccetera. questo anche nel caso in cui non funzioni ovviamente ci siano degli errori c'è stato bocciato, una volta che abbiamo pubblicato i voti, chi vuole vedere le proprie correzioni, oppure a venire a consulenza, ovviamente lo può fare. Okay? Um, in questo, due consigli, il primo e il più importante, non preparatevi per passare con 18%. Se vi ma sì, ma io riesco, negli esercizi che mi fanno in simulazione d'esame riesco a fare il primo punto, il secondo non ci provo neanche, ci sono buone probabilità che poi all'esame non ci riusciate a fare il primo punto. Non perché l'esame sia più difficile, ma perché può andare a qualcosa storto. No? Allora, se vi preparate per il minimo, è ovvio che qualunque piccolo intoppo, qualunque piccola incertezza, siete fregati. No? Quindi, L'incentivo, uno dice io non mi sento da 30, non mi sento di prepararmi da 30, ok, preparati da 24, non da 18. No? Punta a cercare di fare anche il secondo punto, vedi che poi alla fine, pensando su questo, ti viene molto più facile fare il primo, che poi di solito sono comunque funzioni che servono per andare avanti, no? Tutto quanto abbiamo fatto ad esempio in questo esercizio per il primo punto ci è, è servito anche dopo. No? Quindi, mh, vedo, vedo troppe persone che si fermano lì e poi magari per una stupidaggine non ha ordinato i dati, ha dimenticato lo zero, quindi di, di, che so, di, nel caso in cui il risultato era zero non dovevi stamparlo, dovevi fare una cosa diversa, che poi dipende dai casi, e rimangono bocciati per la stupidaggine del genere. Allora, l'unica, se vogliamo, il livello di, di flessibilità in questa procedura è quando vediamo, prima vi ho detto una cosa che è giusto, cioè se non funziona, anche per un piccolo difetto, l'esame non è superato. Se però vediamo che non funziona per un piccolo difetto ma siete andati avanti a farlo, punto 2, in molti casi diciamo va bene, consegnano lo stesso, dai, dai, partirai da 16 e non da 18 ma io ti correggo lo stesso punto 2. In qualche modo riuscite a recuperare con quello che fate dopo un'eventuale imperfe piccola eh? imperfezione del punto 1. Okay. Quindi anche del vostro interesse. Se invece uno dice io ho solo buttato il punto 1, il punto 2 non è anche letto di cosa si trattasse e c'è una piccola imperfezione e non hai più parcaduto. Eh? Quindi eh, questo era il primo consiglio. Il secondo consiglio è prendete dimestichezza, sfruttate queste due settimane di simulazione d'esame per prendere dimestichezza col computer del laboratorio perché troppo spesso vedo persone che arrivano lì e dicono, ma io non ho la password eh, io non so dove è Eclipse non so qual è la password di MySQL che ci può stare perché uno magari tutto l'anno ha lavorato a casa ha lavorato sul suo pc, a me va benissimo però prima dell'esame verificate di orientarvi su come sono stati installati quei pc, che programmi ci sono, eccetera eccetera ehm. Ecco, domani vi chiederei anche di venire negli orari giusti, in modo da effettivamente riuscire a lavorare uno per pc, a seconda delle squadre, adesso non mi ricordo più se deve essere uno, uno e due, ma c'è scritto comunque sul sito, di venire il più possibile nella squadra giusta e arrivare il più possibile puntuali così riusciamo effettivamente a simulare ciò che succede nelle due ore che avete a disposizione, che avrete poi a disposizione all'esame. L'ultima cosa, sempre per eh, metterci nelle condizioni simili a quelle dell'esame, vi dicevo che in fase d'esame, tipicamente il giorno prima, cioè quando noi pubblichiamo il giorno prima, il giorno e mezzo prima, quando pubblichiamo gli elenchi, i turni, diciamo anche qual è il database su cui si lavora, il dataset, non proprio il database su quello, ma il dataset. Quindi, perdo la sezione domani, io non la pubblico oggi, come facciamo di solito che la pubblicavamo il giorno prima, perché ve la do sul momento, solamente quando siamo no, quando inizia la prova ufficiale simuliamo proprio, eh, però vi dico il giorno prima, cioè oggi che il database su cui lavoriamo è questo è, questo. è tratto da questa cosa qua copiatevi l'indirizzo Dategli un'occhiata oggi, provate a immaginare cosa ci può essere, a vedere i dati e noi ci vediamo domani mattina.